Ciao a tutti ragazzi, oggi andremo a fare un aspirapolvere fai da te per questo progetto ho intenzione di fare due bidoni, il primo è questo dove andrà alloggiato praticamente l'aspirapolvere invece il secondo sarà questo qua bello grande io purtroppo di questo bidone non ho il coperchio però possiamo andarlo a fare con un po' di compensato andiamo a capovolgere, al contrario il bidone per poi andare a segnare con una matita intorno dove andare a tagliare. Il nostro secchio al contrario, l'ho messo sopra la base di compensato, si doveva andare con una matita a fare il perimetro del secchio per poi andarlo a tagliare. Possiamo notare il coperchio entrare praticamente al millimetro. Ora bisogna fare un altro buco centrale per farci entrare l'aspirazione. Questa è l'aspirazione e bisogna fare un buco, diciamo, più al punto oppure anzi, meglio laterale, così da far entrare l'aspirazione in questa parte. ciò che noi andremo a fare è ciò. Metteremo questo al di sotto, fissato con quattro viti e lati. E questo qua questo qui andrà nella parte di espirazione mentre di qua butterà l'aria